Salve a tutti ragazzi e ragazze, è qui il vostro palmelone 98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di reagire a un trailer di una serie particolare, anzi meglio precisare, si tratta di una webserie amatoriale italiana diretta da Bruno Mirabella ed è Like Me Like a Joker. Allora, per quale motivo ho deciso di fare la reazione... Di questo trailer e commentarlo anche? Beh, innanzitutto perché, oltre a essere fan ovviamente dei fumetti, oltre a essere fan del mondo eh, dell'eroe di eh, di Batman, mi ha incuriosito molto questa serie perché la storia narra degli eventi di Gotham City sotto l'ottica del Joker. Io allora, quando eh, ho visto di che cosa trattava, inizialmente avevo paura. Perché il punto sta che trattare, ehm, trattare un personaggio come il Joker mm, è pazzo, cioè il punto sta che è dal punto di vista psicoanalitico è molto difficile da comprendere, è molto difficile da porlo come protagonista di un film, è davvero molto difficile e si rischia. Di creare delle boiate assurde, ok, va bene che si tratta di un prodotto amatoriale, ma non per questo deve fare per forza cagare. Si tratta di un prodotto amatoriale che viene trasmesso su internet, quindi viene visto da molti e pertanto ci si aspetta un, almeno un buon prodotto, pur essendo amatoriale. E io sono rimasto molto soddisfatto dalla prima stagione, sono rimasto molto soddisfatto, non vi dirò di più perché poi eh, ne parlerò meglio in un video In un video apposito in cui recensirò la prima stagione di questa webserie. Ma adesso, bando alle ciance e diamo inizio a questa reazione. Ok, diamo inizio. Per gli ultimi aggiornamenti sul noto criminale conosciuto come il Joker, verrà infatti ospitato nella struttura psichiatrica Arkham Asylum. Buono. Ma che nome buffo! <ride> Ma come fa ad essere depressa una cosa che ha un Gioca scampato sulla faccia? Mi piace. Cara Marta, farò di tutto Joker. per non far morire quello che rimane di Bruce. Farò di tutto. Professor Strange, volevo congratularmi per la sua nomina da direttore dell'Arkham Asylum. Stranger. Questa storia ha toccato due miei punti tipoli. Batman e il futuro di questo posto. La mia terapia consiste nel capovolgere questi ruoli. Lui medico e io paziente. Voglio solo guarirti. Parli. Quella situazione è complicata e questa ora è una vasca di squali. Sono l'unico a sapere la combinazione della bomba mm -hmm. atomica. Mi dica il suo... Bad day. Mm -hmm. Oh, cappuccio rosso! Cappuccio rosso c'è! È tornato in città. Bellissimo. Si sono quindi rifatti a Killing the Job ah. Bene C'è molta roba adesso C'è molta roba di cui parlare 26 marzo? Ah, tra poco Finito? Finito, bene Allora Un attimo che tolgo Devo dire che dal punto di vista grafico è migliorato moltissimo, è migliorata moltissimo questa serie. Non voglio dire che nella prima stagione eh, la grafica facesse schifo, però eh, diciamo che qui si nota moltissimo la differenza per quanto riguarda la fotografia, è migliorata moltissimo. Già da questo trailer vedo un notevole miglioramento, veramente. Poi eh, per quanto riguarda la storia, a quanto pare... Pare che per quanto riguarda le origini del Joker si siano ispirati al fumetto uh, Killing the Joker È un fumetto dove tratta appunto le origini del Joker, come praticamente ha perso sua moglie, come è morta sua moglie, come ha incontrato Batman e come è diventato appunto il Joker e infatti ci viene mostrato Joker Vabbè, insomma, sarebbe tecnicamente Joker prima ancora di diventare Joker eh, Sotto le spoglie di Cappuccio Rosso Cap La prima versione di Cappuccio Rosso non è la versione quella là eh, Che poi verrà eh, impersonata da Jason Todd No, è la prima versione in assoluto con quella sottospecie di casco da astronauta. E mi piace questo, mi piace il fatto che sia mol molto ma molto fedele al costume che vediamo nel fumetto È fedelissimo, ver veramente porca puttana i miei complimenti Mi piace, mi piace un casino Allora, vediamo il Dottor Strange L'abbiamo visto mi pare anche nella prima stagione si vede Ma eh, di sfuggita si vede Qui penso che a quanto pare gestirà un ruolo eh, principale Magari avrà molto a che fare con il Joker Forse, forse, forse, vuoi vedere che utilizzerà Harley Quinn per studiare meglio anche la sua mente Per studiare meglio il rapporto fra i due Non lo so Insomma vedremo Poi eh, c'è anche la questione riguardante Alfred Allora Io sinceramente qua ho un po' opinioni contrastanti riguardo questa cosa qui Perché allora per alcuni personaggi per quanto riguarda eh, il crack design Ehm, per quanto riguarda la storia, lo script eh, Si sono presi Alcune libertà per, Secondo me, perché non mi pare che esista una versione di Alfred Una versione fumettistica di Alfred Che ha avuto una sorta di love story segreta Con Martha Wayne Tipo, cosa? Bruce Wayne in verità è il figlio di Alfred? Co co cosa? Poi vabbè, alcuni potrebbero magari trovarla Interessante Ma a me mi pare più una roba un po' la beautiful Però va bene Va bene, ok Non, non dico nulla, magari Vediamo come ce la porranno Nella seconda stagione Perché più o meno si presume eh, A questa cosa qui Verso la fine della prima stagione Però Non lo sappiamo con certezza in, però ad ogni modo vediamo come la porrà nella seconda stagione Potrebbe anche rivelarsi una genialata Va benissimo così Va benissimo prendersi le libertà Vabbè poi non mi pare che ci sia nient'altro Il trailer principalmente mi pare che si basi Esclusivamente per quanto riguarda le origini del Joker, i eh, riferimenti alle Killing Joker ci sono e come. Ripeto, il costume di cappuccio rosso è fatto, è, è fedelissimo, è fatto da Dio. Ci Faccio i miei complimenti a Bruno Mirabella e a tutto il suo staff per il lavoro che hanno e che stanno facendo. Davvero, i miei complimenti. E inoltre io ho. Ragazzi, invito tutti voi, invito tutti quanti voi, ad andare a vedere la prima stagione e magari a commentarla, magari scrivermi sotto nei commenti cosa ne pensate, quali sono le vostre impressioni di questa prima stagione, eh, quali sono le vostre prime impressioni della stagione che verrà, che uscirà il 26 marzo. E niente, vi invito a condividere questa serie e a darle tutto il supporto possibile che avete, perché merita tantissimo, niente ragazzi qui finisce la mia reaction spero che vi sia piaciuta, se vi è piaciuto vi ammettete un bel mi piace, Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, date un'occhiata ai miei vari social che trovate in descrizione per restare sempre aggiornati sui miei futuri lavori e niente, se siete curiosi di vedere iniziare la prima stagione di questa serie, vi invito ad andare sotto in descrizione dove trovate benissimo il link che vi porterà alla playlist con tutti gli episodi della prima stagione di Like Me Like a Joker e noi ci rivediamo con un nuovo video. Arrivederci,